Ciao, mi chiamo Julien e come avrai sicuramente notato, le mie radici non sono qui, ma in Belgio. Tuttavia, dopo 27 anni, non ho problemi a chiamare l'Italia casa mia. Oggi sono qui per spiegarti di cosa mi occupo e di cosa posso fare per te. Il mio lavoro è prendermi cura dei single. Ma cosa significa? o un'agenzia a vasto, un'agenzia di incontri, in via Giulio Cesare numero 93, a cui si rivolgono persone sentimentalmente libere che hanno voglia di mettersi o rimettersi in gioco, in amore. Ma perché rivolgerti a me per trovare un partner? Purtroppo al giorno d'oggi è diventato molto più difficile conoscere persone che realmente potremmo trovare interessanti. E si sa, capita a tutti di sentire che la solitudine prenda il sopravvento e ci scoraggi. Quante volte è capitato di sentirci a disagio nelle uscite con coppie? E quante volte ci siamo chiesti, ma perché gli altri sì e io no? Cosa ho di sbagliato? Niente, non esistono persone sbagliate. Quello che ci ostacola nel fare nuove conoscenze è la cosiddetta routine, fatto di solite amicizie, soliti volti, soliti posti, quella zona di comfort che ci siamo costruiti attorno e da qui è difficile evadere. E a proposito di ostacoli, voglio parlarti di come spesso ci si lascia condizionare dai molti pregiudizi che girano attorno al lavoro che faccio. Ma si tratta di un'agenzia matrimoniale? Ma questa non è l'ultima spiaggia per gli sfigati? Cosa dirà la gente di me? O ancora, perché pagare per avere un appuntamento? È più che giusto avere perplessità riguardo ciò che non si conosce, ma sono qui anche per aiutarti a sciogliere questi dubbi. Ti dico subito, da me non si presentano strane creature, ma persone normalissime, come te e me, donne e uomini di ogni età, con ogni tipo di impiego, di hobby e di stato civile adatto. Ti dico questo perché io prendo in considerazione solo persone totalmente libere e interessate ad una relazione seria e duratura. Ed è proprio per questo che quello che offro è un servizio a pagamento. Come potrei garantire incontri di qualità se desse la possibilità a chiunque di iscriversi gratuitamente? La quota di iscrizione rappresenta un ulteriore filtro che mi permette di proporre solo le migliori opportunità per te e per gli altri. Proprio per questo in molti cercano una soluzione più economica nei social, che spesso però complicano un po' le cose. Perché se da un lato hanno sicuramente aumentato le possibilità di fare nuove conoscenze, delle invece hanno reso più facile l'imbattersi in persone in cerca solo di divertimento o, peggio, che si fingono quelle che non sono. Ma siamo allora destinati a rimanere in questa gabbia di insicurezze, di illusioni e solitudine? Ti svelo una semplice, seppur importante verità. Il lieto fine esiste e, soprattutto, tutti lo meritiamo. Parlo della possibilità di incontrare una persona con cui condividere la quotidianità e perché no fare anche progetti futuri. A questo punto sicuramente ti starai chiedendo, ma come puoi aiutarmi? Niente di complicato, ci bastano 4 semplici step. 1. Ci conosciamo. Tutto inizia con una chiacchierata al telefono in cui risponderò alle tue domande e ti darò le prime informazioni affinché tu ti puoi fare un'idea di come funziona il tutto. Sarai poi il benvenuto qui, qui in agenzia, dove potremo parlare di persona e conoscerci meglio, ovviamente senza impegno e nel totale rispetto della tua privacy. Parleremo un po' di te. Per capire cosa cerchi in un potenziale partner e ti spiegherò il mio modo di lavorare e la grande selezione che faccio per garantirti un servizio serio, affidabile e di qualità che mi permette così di trovare la persona che più si avvicina a quella che tu desideri. E non preoccuparti, il caffè lo offro io. 2. Scopriamo le affinità Conosco tutti i miei iscritti, non solo sulla carta, ma personalmente, perché parlo spesso con loro. Qui alla Meetness non facciamo magia, dietro al nostro lavoro ci sono studi, corsi, professionalità che assieme alla nostra esperienza ed intuito ci permettono di creare le migliori proposte di incontro per te. Qui non sei semplicemente un profilo, ma una persona a tutti gli effetti che non vedo l'ora di aiutare. Una volta individuata la persona giusta, ti chiamerò e ne parleremo insieme. E ricordati, il rispetto della tua privacy per me viene sempre al primo posto. 3. Incontrerai altri single faccia a faccia. Sono convinta che l'unico modo per vedere se c'è chimica fra due persone è incontrarsi dal vivo e lasciare che le sensazioni e le emozioni facciano spontaneamente il loro corso. Vi metto quindi in contatto e voi deciderete dove e quando incontrarvi. Un caffè. Un aperitivo, una bella chiacchierata potrebbero essere il miglior modo per aprire la porta ad un nuovo amore. 4. Mi racconti com'è andato. Dopo l'appuntamento mi chiamerai al 339 45 47 495 per condividere le tue impressioni sulla persona che hai conosciuto. Spesso mi sento dire ci siamo sentiti subito in sintonia, abbiamo parlato per due ore e presto ci rivedremo. Oppure, è una bella persona, ma non è scattato veramente la scintilla. Ma a prescindere da come sia andato, il tuo parere è importante, c'è stata simpatia, attrazione o solo amicizia. Parlarne mi aiuterà a capire come procedere per organizzare eventualmente il tuo prossimo incontro. A questo punto credo di averti detto tutto. Puoi contattarmi al 339 45 47 495 per fissare un appuntamento. Posso aiutarti concretamente, se lo desideri, a trovare qualcuno di molto speciale che posso apprezzare davvero la persona meravigliosa che sei. Ho visto nascere molte coppie, spesso nate fra persone inizialmente scettiche e a volte prevenute nei confronti dell'amore. Non parlo di numeri, ma di persone come te. E ricorda, tutti meritiamo un lieto fine. Ti aspetto.